One party didn't know what to do. Siamo arrivati al terzo round di conversazione di questo pomeriggio insieme. Insieme a noi ci sono Barbara Pugliarelli e Marcella Contini. Tra un po' racconteremo eh, qualcosa in più eh, di loro e ci racconteranno appunto il loro punto di vista su innovazione della conoscenza, cosa sta succedendo a livello sistemico regionale per quanto riguarda i progetti, i processi, le esperienze di eh, innovazione della conoscenza nella nostra regione. Abbiamo chiamato questo terzo round Learning Valley perché... A giudicare dalle esperienze, dai progetti, dagli spazi che si stanno progettando all'interno del, del nostro territorio, l'Emilia Romagna può essere considerata come un prototipo di, eh, di Learning Valley, con la ricchezza di competenze che trasversalmente vengono mixate e messe a servizio dell'innovazione. Poi Barbara e Marcella, rispetto al loro osservatorio, ci, eh, ci parleranno di, di quella che è la loro esperienza su questo. E, giusto due informazioni eh, su, su una carriera veramente diversificata e variegata sia di Barbara che, che di Marcella. Marcella è responsabile del Dipartimento politiche industriali CNA dell'Emilia Romagna, responsabile anche per il Centro per l'Innovazione CNA Innovazione. Um, fino al 2019 è stata direttrice dell'ECIPAR del CNA Emilia Romagna, quindi dell'ente di formazione regionale nel sistema um, CNA. Barbara Bulgarelli è invece direttore e direttrice della, della Fondazione Demo Center dal 2019. Ha una formazione di tipo tecnico-umanistica, quindi, questo mix anche sarà molto interessante da, da discutere durante la nostra conversazione e poi da diversi anni si occupa impegnata in progetti di sviluppo eh, per le imprese del territorio. Quindi il nostro focus, eh, lo dicevo in apertura di questo round, sarà molto spostato su quello che sta succedendo nel nostro ecosistema di riferimento, quindi nella nostra regione. E come i round precedenti io aprirei la conversazione chiedendo alle nostre ospiti, Barbara e Marcella, la loro interpretazione, la loro personale definizione di innovazione della conoscenza. Parto da te, Marcella, la tua personale definizione di innovazione della conoscenza. Allora, eh, grazie Valentina, è un piacere essere qua con voi e devo dire che è anche una bellissima occasione, oltre che di entrare in un contesto non, diciamo, non abituale per, per me, per rivedere Barbara e per avere una conversazione immediata da te con lei, perché è da, è da un po' che non ci incontriamo e noi eravamo molto vicine fino a un po' di tempo fa. E quindi sì, allora la mia personale definizione di, di innovazione della conoscenza è molto vicina al tema del cambiamento digitale. Io credo che lavorando con le imprese in questo periodo in particolare e vedendo la velocità con cui sta evolvendo il contesto, non si possa parlare di conoscenza senza parlare di eh, cambiamento appunto del, del mondo digitale che influisce in modo sostanziale sul nostro apprendimento. Credo che il nostro eh, cervello sia eh, diciamo meno abituato a concepire eh, con rapidità il cambiamento di quanto non ci venga richiesto dall'evoluzione dall digitale attuale e quindi credo che per garantire una, una conoscenza diffusa eh, dobbiamo dotarci di vari, di vari strumenti, di più leve. Una è certamente quella della formazione, che è fondamentale, ma poi credo che si debba affiancare anche tutta un, una serie di strumenti diversi che riescano ad accompagnare eh, le, le persone, gli individui e le organizzazioni nella gestione del cambiamento e nell'adattamento positivo a questo cambiamento credo che questo sia eh, di sostanziale importanza da lì anche l'evoluzione dei modelli poi per trasferire la conoscenza Marcella grazie mille per, per la tua personale definizione di innovazione della conoscenza vorrei sentire anche quella di Barbara considerando anche la sua formazione un po tecnica un po umanistica quindi alla luce di questo Barbara qual è la tua definizione di innovazione della conoscenza grazie a te Valentina anch'io io saluto eh, Marcella con la quale abbiamo lavorato un po' insieme negli anni precedenti eh, ed è un'occasione per affrontare temi assolutamente importanti oggi in un mondo che cambia a una velocità che come diceva Marcella a, a cui noi non siamo assolutamente abituati. E molto velocemente io ho una formazione tecnica di base nel senso che sono una ragioniera ecco, di formazione orgogliosa anche di esserlo no? eh, abbiamo un'immagine fantossiana del ragioniere ma in realtà insomma, diciamo che è stata una formazione per me comunque importante o a cui ho affiancato invece una formazione più umanistica eh, e poi sono approdate in ambienti anche molto molto diversi. Eh, devo dire che questa duplice esperienza mi permette sempre un po' di avere uno sguardo eh, che va anche un po' oltre ecco. e, e, e questo lo trovo credo un aspetto assolutamente per me importante di lettura dei contesti e di lettura dei sistemi, perché poi è questo quello di cui credo noi ci dobbiamo occupare oggi per i ruoli che eh, rivestiamo. Eh, L'innovazione della, della conoscenza certamente oggi è un aspetto determinante eh, per quanto riguarda l'influenza che ha eh, giustamente il digitale, e la digital transformation all'interno del nostro sistema dei nostri sistemi industriali dei nostri sistemi produttivi e devo dire anche che eh, purtroppo l'esperienza pandemica da un certo di punto di vista ha rappresentato un, un acceleratore eh, nel senso che ci ha costretti o torto collo ad affrontare eh, i sistemi la, la produzione le relazioni eh, lo sviluppo delle imprese e dei nostri sistemi eh, utilizzando in una maniera anche mh, da impreparati per certi versi eh, affrontare appunto questo tipo di cambiamento, cambiamento che rimarrà, eh, non, non ritorneremo esante a, al termine di questa situazione, ma anzi questa rappresenta davvero un trampolino di lancio utile per affrontare un mondo e un sistema in, cambia in, in profondo cambiamento. Credo anche che eh, a proposito di modelli eh, che andranno certamente rivisti, riorganizzati nei sistemi produttivi e organizzativi a seguito appunto della trasformazione digitale, credo anche nelle conta contaminazioni di ambienti nel senso che oggi il sistema eh, di, eh, diciamo così, di produzione e di generazione del valore non è più fatto, al, non è fatto all'interno di un sistema punto a punto, no? eh, produzione-mercato. Ma è sempre di più, si sviluppa sempre di più attraverso anche altri contesti e altri ambienti eh, più aperti, più collaborativi, eh, attraverso delle vere e proprie filiere che portano l'innovazione e, e nuove conoscenze quindi eh, diciamo che questo momento è un momento di passaggio eh, quasi epocale per certi versi senza non voglio usare toni enfatici però insomma in un qualche modo è una trasformazione e come tutte le trasformazioni ha veramente bisogno di essere accompagnata eh, attraverso strumenti, attraverso iniziative, attraverso la formazione e attraverso anche le contaminazioni che possono avvenire da eh, soggetti e sistemi eh, diversi. Quello che noto è che non siamo eh, mentalmente preparati no? a, a, a rapportarci e ad allargare gli orizzonti dell'innovazione e, e, e dello sviluppo anche delle, delle competenze, dei sistemi e dei modelli. Lo sforzo che noi dobbiamo fare anche per eh, nostra mission. Io come centro, noi come centri per l'innovazione è proprio quello, è una sfida, è una difficoltà perché chiaramente cam i cambiamenti sono sempre dei passaggi un po' stretti ma credo altrettanto che rappresentino davvero delle grandi opportunità. Grazie Barbara, hai aperto molte finestre che approfondiremo durante questa ora di conversazione insieme, tu dicevi accompagnare l'innovazione, il cambiamento attraverso la rigenerazione e la ibridazione delle competenze, quindi a questo proposito volevo chiedere a Marcella come responsabile di CNA Innovazione e come anche ex direttrice di, eh, di ECIPAR, eh, quali sono secondo te oggi le eh, esigenze in termini di fabbisogno formativo che le aziende del territorio eh, hanno o stanno mostrando in questa situazione di, eh, di nuova normalità. In generale, quali sono secondo te le competenze più richieste per l'innovazione dal tuo osservatorio e quali sono le più difficili da trovare in questo momento sul mercato? Sì, Allora, credo che le imprese abbiano consapevolezza di dover rimanere al passo su eh, conoscenze e competenze eh, di alto livello che non sempre sono decodificabili per le piccole e medie imprese. Penso alle eh, key enabling technologies del piano Industria 4.0 che spesso intimidiscono e che invece dovrebbero essere molto semplicemente tradotte e decodificate per loro. Quindi questo fa parte proprio del compito di chi come noi le deve accompagnare nella, nella comprensione e nell'apprendimento. E poi esiste una serie di competenze necessarie, lo sono sempre state, che adesso lo diventano sempre di più, Quindi quelle, la, la necessità di competenze tecniche specializzate, quindi il saper fare con un livello di qualificazione molto alto e che deve venire proprio dalle scuole. E noi lavoriamo con le scuole, con gli istituti tecnici, lavoriamo ovviamente anche con l'università, le lauree professionalizzanti, ma credo che il nodo stia molto per proprio generare un'occupazione corretta per le nostre piccole imprese, piccole e medie imprese che rappresentano, rappresentano la parte preponderante del nostro tessuto produttivo, sia quello di partire correttamente nelle fasi proprio delle, delle scuole superiori. Diversamente si rischia di non formare i, i profili giusti. E poi c'è una serie di competenze, diciamo così, nuove che eh, hanno molto a che fare anche con la contaminazione che citava eh, Barbara, su cui sono molto d'accordo, su cui le aziende hanno percezione di avere dei gap e che devono essere diciamo, approfondite, devono trovare, stanno già trovando dei luoghi di, diciamo, di, di focus, di approfondimento. E me ne sono segnata alcune perché parlando con le imprese e con gli esperti che con, lo, che con loro, ehm, che insieme con cui trattiamo questi argomenti stanno emergendo in questo periodo sono temi nuovi anche proprio sì, stimolati dall'emergenza quindi la gestione per esempio dei team a distanza come io riesco a delegare io imprenditore eh, le responsabilità come riesco a monitorare il modo di lavorare dei, dei miei dipendenti come eh, sono capace poi di riempire anche i vuoti nei carichi di lavoro che si generano perché, oppure anche gli, i picchi di produttività, come riesco ad organizzarli, i feedback da collaboratori ma anche da clienti e fornitori, come li raccolgo, li gestisco e come rivedo la negoziazione nei, dei rapporti commerciali, eh, quindi c'è tanto di, nelle operazioni di vendita e di relazione commerciale nel business delle nostre imprese, come la ripenso con questi nuovi mezzi, eh, come cambia la comunicazione, come riesco a trovare supporto nella presa di decisioni quando parlo appunto di eh, esercitare la mia leadership e, e quindi insomma ci sono anche tanti temi nuovi eh, che stanno emergendo e che stanno trovando davvero la, un interesse fortissimo da parte delle imprese. Insieme ai temi, e mi aggancio alla, al tema anche eh, alla domanda che ci hai fatto prima eh, ritorno anche ai modelli per trasferire la conoscenza e eh, ne cito uno perché mi fa tanto piacere citarlo proprio perché siamo qua oggi noi eh, attraverso le nostre diramazioni territoriali ce n'è un'enorme eh, azienda diciamo che serve le imprese eh, per esempio giovedì organizzeremo un, un momento di eh, di Open Innovation e di laboratorio con gli studenti proprio eh, del Dipartimento di Design del Prodotto Industriale di Unipo e lì che cosa succede? Che eh, vengono suddivisi in tre gruppi eh, gli imprenditori eh, ovviamente preselezionati che hanno già mandato le loro aree di interesse e insieme eh, poi agli studenti si porta avanti e si sviluppa nel periodo anche successivo, non solo giovedì eh, un percorso di, eh, di composizione di una proposta personalizzata per loro da parte degli studenti e dentro a quei gruppi di lavoro si discutono tematiche che proprio rispondono alla domanda che, mi facce, che ci stai facendo quindi si parla di strumenti di comunicazione e vendita, nuovi strumenti, di nuovi trend, di prodotto e di processo, quindi di ridisegno sia del prodotto che del processo di produzione, e nuovi modelli di business e possibilità di innovare i in modelli tradizionali. Quindi credo che sia un esempio bellissimo di come anche una piccola impresa possa trovare nella contaminazione, in questo caso con l'università gli studenti, idee nuove su cui investire e su cui puoi creare occupazione. Parlavi della della ibridazione che è, che è di fatto un concetto che sta alla base del, dell'innovazione della conoscenza e proprio di ibridazione, eh, e torno su, su Barbara, mh, parlando di demo center, sicuramente demo center può essere considerata una realtà che... Eh, fa dell'ibridazione un, un suo punto di forza, perché di fatto sostiene le imprese nella realizzazione di attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e tutto ciò che è connesso a questo per favorire lo sviluppo economico all'interno delle imprese del territorio. E mi raccontavi che uno dei vostri progetti più ambiziosi in questo periodo è la realizzazione di un hub fisico, in cui raccogliere quella che tu chiami la filiera delle competenze per, per l'innovazione. Ecco, mi ha incuriosito molto questo, questo progetto di raccogliere in uno spazio fisico, nel momento in cui la fisicità è stata messa in discussione, questa filiera per le competenze per l'innovazione. Quindi, come è, com è nata l'idea, come la state sviluppando e se puoi darci qualche dettaglio in più sul progetto che so essere in evoluzione in questo periodo? Mm -hmm. Sì, in effetti è, una, è un progetto abbastanza sfidante, eh, diciamo perché chiaramente ha una sua complessità e, e come tutte le complessità, insomma, diciamo che devono essere affrontate in una maniera un po' diversa. Eh, ma voi sapete che Demo Center ha sostanzialmente eh, due, due luoghi di intervento: uno è Modena. Eh, noi siamo dentro al campus di ingegneria e poi abbiamo l'esperienza che chiamiamo del Tecnopolo di Mirandola, Mario Veronesi, verticale sul settore del biomedicale. Eh, il Tecnopolo di Mirandola è nato dopo un evento drammatico, è nato dopo il terremoto del 2012 quindi eh, ha una vita realizzata poi e inaugurata nel 2015, quindi ha cinque anni di vita sostanzialmente. Ed è un tecnopolo che, nel quale sono, eh, ci sono dei laboratori di ricerca eh, a capo dei quali ci sono tre docenti universitari, una serie di, di ricercatori e di competenze, molte delle quali derivano dall'università, eh, ma diciamo che il tecnopolo in quanto tale ehm, aveva bisogno di altri, eh, di altri spazi proprio per essere eh, pienamente funzionale allo sviluppo di un territorio. Eh, e nel 2000, già nel 2017-18 è stato presentato un progetto in regione, quindi tra il 18 e il 19, di rifunzionalizzazione di una scuola nata a seguito del terremoto eh, per, per essere poi destinata a, una, come dire, a spazi e quindi creare spazi destinati a start-up, working, formazione e laboratori condivisi con le imprese. All'interno di questa struttura sono 2000 metri quadrati, quindi chiaramente uno spazio eh, di tutto rispetto. E, mh, saranno ubicati, sarà, troverà spazio l'ITS del biomedicale, eh, spazi come dicevo di co-working quindi per eh, ragazzi giovani che hanno voglia di stare all'interno di un sistema eh, di, di, che offre queste opportunità naturalmente start up eh, prevalentemente verticali sul settore del biomedicale e poi naturalmente laboratori di impresa. Eh, Adesso no, non voglio eccedere come dire, nei parallelismi, però insomma sappiamo molto bene che uno dei, degli, um, dei, dei successi, uno dei motivi per cui la Silicon Valley ha avuto successo, è proprio perché accanto alle start-up c'erano le aziende che eh, insomma, collaboravano, cercavano di sviluppare delle relazioni positive col mondo. Eh, dei giovani start-upper. Se vogliamo parlare di modelli, quello lo eh, consideriamo un modello di riferimento, cioè avere imprese che vogliono sviluppare i loro laboratori all'interno di un ecosistema che prevede anche la presenza di eh, start-up, chiaramente riteniamo che possa con un tecnopolo e quindi laboratori di ricerca, di fianco perché diventa quella che si andrà a realizzare una vera e propria cittadella del, del settore biomedicale una sorta di chilometro bianco lo chiamo io eh, mutando no, i vari colori in giro per le varie esperienze eh, nazionali e, quindi diciamo che questa, questa opportunità questo sistema di relazione eh, rappresenta davvero quello che noi abbiamo es ritenuto essere il Biomedical Village, un insieme di competenze, di realtà e di esperienze che possono creare eh, quelle, eh, que quelle competenze, que que quelle contaminazioni eh, di cui parlavamo. Certamente parlare di Open Innovation per le piccole imprese è un, un affrontare un tema assolutamente nuovo eh, perché le imprese possano cogliere fino in fondo e possa essere agita in modo positivo questa esperienza è chiaro che hanno bisogno di essere in un qualche modo accompagnato cioè dare loro la possibilità di toccare con mano delle opportunità eh, per lo sviluppo di idee che oggi hanno una loro connotazione ma che domani ne possono assumere un'altra. Oggi sempre più il tema del cambiamento è un tema oggi imprescindibile e necessariamente credo che tutti si debbano mettere nelle condizioni di affrontare e di cogliere delle opportunità. Diciamo che noi per il ruolo che svolgiamo rappresentiamo dei facilitatori per certi versi, o più che, oltre che accompagnatori, però proviamo a tradurre un'opportunità in occasioni e eh, momenti di confronto vero per permettere l'incrocio, la contaminazione di esperienze che possono essere virtuose e produrre dei risultati e, eh, e trasformarsi in nuove idee imprenditoriali. Dalla seconda metà dell'anno avremo a disposizione questi, questi spazi, stiamo già lavorando con start-up, con aziende che vogliono eh, portare eh, dentro a questa struttura i loro laboratori. Eh, l'ITS troverà la sua naturale collocazione e quindi sappiamo anche l'importanza della formazione tecnica, eh, già anche questo nuovo governo no? ha, ha riaffermato il valore eh, delle, delle competenze tecniche, quindi insomma, diciamo che questa esperienza può rappresentare un'esperienza un che io credo anche utile, utile per il sistema. Abbiamo la presunzione di volerla far diventare una best practice. Grazie mille, Barbara, perché hai sottolineato chiaramente l'importanza delle competenze tecniche, eh, ma hai parlato anche di utilità e di trasversalità e di mettere insieme e di mettere a sistema, che comprende una serie di eh, skill trasversali dell'imparare ad imparare, di imparare che, che è una espressione che è venuta fuori nei precedenti eh, round di conversazione. E su questo volevo chiedere a Marcella, visto che aveva già introdotto il discorso nella sua precedente risposta, ma mi piacerebbe approfondirlo. Eh, e mi ricollego a una ricerca internazionale che è stata fatta da Boston Consulting Group, che è uscita eh, un paio di mesi fa, se non erro. Eh, che sostanzialmente raccoglieva i dati relativi a interviste di amministratori delegati di importanti multinazionali di eh, tutto il mondo, in cui eh, si chiedeva loro quali fossero le skill più strategiche e nello stesso tempo più difficili da trovare su, sul mercato. E sorprendentemente, ma forse neanche troppo, il risultato più rilevante eh, che, che ci hanno restituito questi CEO è che le, come se ci fosse una sorta di emergenza soft skill, cioè le più difficili da trovare e le più importanti per superare le sfide del cambiamento e dell'innovazione sono proprio le, le soft skill. Allora volevo chiederti, Marcella, eh, se dal tuo osservatorio eh, le aziende del territorio se ne stiano effettivamente rendendo conto? E se sì, come stiano rispondendo a questa emergenza soft skills, se così possiamo chiamarla? Sì, eh, è un tema che io trovo molto interessante. Eh, mi ci sono appassionata nel, nel 2019, pre-pandemia, quando ancora il mio incarico era su ECIPAR, e quindi sul mondo della formazione. Eh, io trovo che le soft skill siano. Eh, dei cardini per la formazione della professionalità di un individuo, no? e quindi che non possano essere sottovalutate neanche dalla più piccola impresa, perché c'è il tema della fiducia, dell'investimento sul, sulle persone e, e anche sul, sul ritorno di, da questo investimento, no? che dipende moltissimo non solo dalle competenze tecniche, ma anche da quelle eh, soft. Io quindi nel 2019 ricordo eh, che avevo eh, sondato il mercato degli Open Badge per la certificazione delle, delle conoscenze, delle competenze, e perché mi interessava questa, questo trend internazionale che andava da quella parte. Io ho trovato un sistema poco pronto a recepirlo, quindi noi, come sapete, cioè gli enti di formazione sfornano una quantità impressionante di corsi di formazione, in quel momento in via tra molto tradizionale. E c'era un interesse molto tiepido eh, all'utilizzo di sistemi di, di certificazione, di riconoscimento. Perché trovo che in questo caso il grande valore sia nel riconoscimento a due facce. Cioè, la, io come azienda posso avere eh, la garanzia che il mio dipendente è davvero capace nella duttilità, Riprendo una, un termine che ha usato Barbara e che credo che sia un enorme eh, valore se viene se una persona riesce a giocare sul lavoro eh, oppure l'empatia, se poi trova un riscontro, per esempio, da parte di un'altra azienda che ha lavorato o lavora con quella persona. Quindi anche una certificazione data da, da un incrocio di, di opinioni e di valutazioni. Ecco, io in quel momento ho trovato una reazione tiepida ma non, non stupisce, cioè il contesto italiano secondo me era ancora abbastanza indietro e parlo di poco tempo fa, erano due anni fa. Eh, Nell'ultimo periodo secondo me le cose stanno cambiando anche su questo. La velocità con cui si può apprendere è cambiata. Secondo me per la prima volta ci troviamo davanti al problema di selezionare e non di cercare la formazione. Credo che i ragazzi, siano, cioè, i, i giovani, siano ben più pronti di, del sistema, a eh, riconoscere il valore eh, delle competenze soft e, e che si debba invece modernizzare, adeguare il sistema, facendolo anche attraverso questi strumenti che credo che siano preziosi e ormai imprescindibili anche per il nostro contesto, semplicemente dobbiamo abituarci ad utilizzarli. Torno su Barbara per approfondire il tema della trasversalità, che, che in qualche modo è un abilitatore, un facilitatore di tutte le. Ne operazioni e processi di, di open innovation ai quali tu hai fatto riferimento nel, nella precedente risposta. Ecco, mi piacerebbe dal tuo osservatorio avere un punto di vista sulla open innovation, cioè quanto è open, quanto è aperta secondo il tuo osservatorio e secondo poi l'interpretazione che ne danno le aziende del territorio questa innovazione e, e cosa manca secondo te affinché noi acquisiamo quei processi, quel tipo di mindset e di mentalità che ci abilita poi a... Eh, effettivamente trovare di tutte le potenzialità che la open innovation ci offre oggi. Eh, guarda, prima di affrontare il tema dell'open innovation, ma non è eh, certamente eh, staccato dalla, dalla domanda, faccio questa considerazione sul tema delle soft skills. Nel senso che ehm, parlando un po' con uh, alcuni imprenditori, con operatori del, del settore del, del coaching, adesso detta in modo molto ampio, oggi peraltro un ambito che viene molto spinto e molto utilizzato dai social eh, eccetera, eh, un, un imprenditore che lavora con altre imprese eh, sottolineava questo l'importanza della capacità di stare e di gestire le relazioni in tutte le sue varie sfaccettature forme adesso marcella prima parlava di negoziazione di, di fiducia eh, di mh, leadership eccetera quindi diciamo che eh, al di là di una competenza tecnica che è tra virgolette, quindi la, la virgoletto eh, necessariamente è una è una competenza acquisibile in modo forse anche più rapido, ma la capacità di stare dentro al sistema delle relazioni che è un sistema anche questo in cambiamento per le ragioni che dicevamo prima, non fosse altro perché oggi abbiamo degli strumenti che intermediano la relazione diretta, no? cioè nel senso eh, noi siamo in collegamento ma attraverso uno schermo e quindi la nostra relazione è una relazione un po' diversa rispetto a un uh, approccio diretto se fossimo insieme in una stanza. Eh, posto che Microsoft ho letto ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che riesce a leggere la prossemica delle persone che, stanno, eh, che, che guardano e si relazionano attraverso uno schermo però al di là di, di questo eh, diciamo sviluppo no, del, eh, della tecnologia diciamo che eh, il riuscire a stare dentro questi meccanismi è, è assolutamente importante. Il tema dell'open innovation è un tema assolutamente, come dire, importante e, e anche in questo caso, lo dicevo forse prima, va accompagnato perché la capacità di tradurre un incontro in un'opportunità e quindi cogliere fino in fondo quello che eh, mondi diversi possono portare reciprocamente dentro i vari sistemi anche quello rappresenta una come dire un'apertura una lettura delle opportunità assolutamente diversa. Eh, oggi parliamo tantissimo di Open Innovation eh, ci sono moltissimi eventi che vanno in quella direzione Probabilmente eh, tutto il nostro sistema imprenditoriale non è parimenti preparato a cogliere queste opportunità e se vogliamo che eh, la filiera, le filiere dei sistemi produttivi possano svilupparsi meglio di più e quindi anche il sistema delle PMI possano cogliere eh, possa cogliere fino in fondo le opportunità che possono derivare da eventi, iniziative, incontri eh, è chiaro che eh, vanno accompagnate attraverso del, de, de, dei sistemi no? di accompagnamento scusate la ripetizione eh, per permettere alle imprese eh, di uscire da una logica eh, di puro business to business, di B2B. Io credo che eh, lo sforzo che dobbiamo fare anche noi, eh, parlo come demo center, parlo come sistema dell'innovazione, sia proprio quello di trovare dei meccanismi, delle opportunità, attraverso le competenze che i soggetti esterni possono avere, che hanno, per poter sviluppare questi processi di. Eh, di avvicinamento. Abbiamo l'ultima domanda che, che vorrei fare entrambe. Voi di fatto vi occupate di innovazione e in, questo, eh, questo, in questa conversazione insieme, in questo pomeriggio, più volte è stato detto che il miglior modo per predire il futuro è cercare di, eh, di disegnarlo e. Chi come voi si occupa di innovazione è continuamente esposto a questo, a questo esercizio. Quale prevedete che sia oggi la vostra principale sfida per, per il futuro, per disegnare delle esperienze di eh, apprendimento che siano sempre attuali e sempre anticipanti, le sfide eh, che, che le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, dovranno, dovranno fronteggiare nella nuova normalità? Eh, comincio da te Marcella. E Valentina, io credo che la più grande sfida sia quella di mantenere le piccole e medie imprese al centro diciamo, del cosiddetto ecosistema dell'innovazione. Eh, è banale, sembra semplice da dire, da fare è più complicato. Eh, tra l'altro si tratta di attività che strutture come quella in cui opero io ehm, diciamo, non riconoscono come prioritarie perché non, non sono le, quelle redditizie per chi eroga servizi, no? Perché mettere in contatto un centro di ricerca, un laboratorio, un dipartimento universitario con un'impresa non porta fatturato a chi lo sta facendo. Però credo che sia l'unico modo per... Eh, lavorare perché le nostre imprese mantengano la loro competitività. No? Non ce ne sono altri. In una struttura come la mia eh, credo che un obiettivo tanto raccontato ma poco ehm, esercitato negli ultimi anni in Italia sia quello di impresa 4.0, industria 4.0 e che con questo nuovo governo ha preso una dignità che immagino prenderà, assumerà un'importanza eh, davvero significativa. Abbiamo finalmente anche che è un ministro dedicato alla transizione digitale e quindi eh, ecco io credo che lì noi eh, dovremo esercitare il nostro ruolo per noi in questo momento parlo proprio di CNA e delle altre associazioni che come me hanno la possibilità di giocare questo eh, ruolo eh, di accompagnamento nella digitalizzazione, che un accompagnamento secondo me a 360 gradi, non è solo verso le tecnologie abilitanti, deve contenere molto di più e deve riuscire davvero a mantenere l'impresa e più piccola è e più prezioso questo ruolo al centro di queste relazioni ad altissimo valore. Barbara al tuo punto di vista, io. Eh... Condivido, condivido l'idea di Marcella eh, della, della, del considerare il nostro sistema produttivo come un sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese. Per tanti anni le politiche industriali di questo paese hanno... Eh, si sono occupate, hanno avuto come target di riferimento il sistema delle grandi imprese eh, a discapito invece di un sistema che ha generato valore sociale, valore economico e valore sociale. Eh, è un sistema difficoltoso da mantenere, eh, col quale relazionarsi per la sua sfaccettatura. Eh, per la sua dimensione, per la quantità di differenti esperienze, ma è altrettanto vero che il benessere diffuso generato, l'Emilia Romagna ne è un esempio, eh, è, è stato determinato negli anni e lo è ancora oggi grazie a le, le, al sistema delle piccole e medie imprese in una relazione col mondo delle grandi. Col mondo delle grandi. Io credo che noi come Demo Center, come Centro per l'Innovazione, dobbiamo eh, avere come riferimento tutto il sistema. Questo è quello che noi eh, do dobbiamo, dobbiamo fare, pensare proprio alla fase di transizione da Sistemi eh, produttivi che avevano determinate caratteristiche per produzioni di beni che oggi stanno subendo in modo velocissimo trasformazioni eh, in, in, come dire, che ieri non ritenevamo avessero una velocità e un'accelerazione un di questo tipo. Grazie Barbara, è molto interessante questa vostra riflessione conclusiva perché certamente Marcella metteva ehm, diciamo, in primo piano il fatto di mantenere le aziende, le piccole... Con le medie imprese al centro della progettazione tu hai unito a questa prospettiva anche una prospettiva più sistemica quindi mantenere la centralità delle imprese pensando però all'impatto sul sistema che la progettazione degli interventi di innovazione può, può avere, quindi prospettiva azienda centrica e prospettiva sistemica per generare effettivamente progetti e prospettive di, di innovazione e questa doppia prospettiva è imprescindibile considerarla anche negli interventi di innovazione della conoscenza e del prendimento quindi Vi ringrazio tantissimo Barbara e Marcella per l'esperienza che ci avete portato, lo dicevamo anche prima ma non smettiamo di ripeterlo, il viaggio che, in cui ci siamo imbarcati, cioè quello dell'innovazione delle forme di conoscenza e di apprendimento qualcosa che non possiamo fare da soli, quindi siete assolutamente nostre compagne di viaggio come tutti coloro che, che, sono, che hanno avuto la pazienza di, di restare ad ascoltarci questo pomeriggio. Grazie davvero, vi ricordo la, la prossima tappa che sarà il, vostro evento il nostro evento internazionale Future Design for Knowledge Innovation il prossimo 31 marzo, sarà un evento in digitale, eh, vi daremo tutti i dettagli sicuramente via, via social, quindi restiamo connessi e lasciamo che la conversazione rimanga aperta. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Eh, speriamo di rivederci presto e di proseguire assieme nel nostro viaggio di innovazione della conoscenza. Grazie.